Quadri. Non pretendere schiaffi dalla mano dei ricordi Chiedi crezze alla malinconia Non sguinzagliare la vita Farne la cuccia per l'anima che scegli Non incastrare la mente col lucchetto della memoria Che vada pure con le chiavi della fantasia Non fare delle paure la dimora delle giornate Quella di oggi che senti come ostacolo E chiudi la forza per poter cambiare tanti quadri buttati su un foglio, quadri diversi, quadri liberi da sguardi e distanze. 3. Siamo amici perché parliamo di te, sei tu il nostro legame, tutto finisce e tu non sei né sua né mia, devi aspettare il nostro incontro per tornare a vivere ed essere ancora la nostra musa, chiudi pure i tuoi occhi ora, Dovremmo noi a svegliarti e a farti girare la testa Non una, non due Questa vita ha tre persone Solo una volta si vive Noi nemmeno quella, se i nostri pensieri non si chiamano Dove mi avete buttato? Il pianeta delle raccomandazioni Per Dio, dove mi, dove mi avete buttato? Con in mente il bene... Il treno dei raccomandati mi ha investito. Ti solevano la testa e ignoravo l'esistenza dell'uomo mandato. Mi rifiuto. Non sarò mai in corsia d'emergenza, ma non mi uccido. Voglio fare da me la mia strada. Asfalto, breccia, fango, non è vitale. Il pezzo forte del concerto sono le trame. Scritte da voi, ma suonate col mio strumento. Qui mi avete buttato, d'accordo? ma non cullatevi nelle vostre certezze, è da piccolo che ho spezzato i fili, il burattino burattinaio, pochi biglietti venduti, ma uno, ma uno spettacolo che non si ripete. Prego, usatemi, perché io non so usarmi, se vuoi un giorno ti spiego come sono, a me basta poco del tuo tanto. Scriviamo, dettiamo il romanzo della nostra vita E moriamo le parole con le azioni che ci vengono dettate Usiamo il fiato per scomunicare, soffocare Stringere, comandare l'essere che va oltre l'istinto Sfrutto la penna e ti mando chi ho dente Facile delineare le, le mie pareti Chi ti dice? Dove è scritto che non siamo cartone? Usatemi Quel poco del tuo tanto che ti chiedo non un uomo nell'oceano Ma un pesce fuori d'acqua Usatemi Sono timido Chiamatela pure timidezza So solo che un passo faccio In stagni sconosciuti E dalla la parola ai miei occhi Perché parlare se il bisogno è quello di ascoltare Perché commentare se le frasi cercano sangue Su cui salpare Chiamatela pure timidezza quando sarò in vita per la seconda volta avrò uno scalino da cui sgrondare le mie paure. Le mie parole sono ora troppo giovani, i gesti, gli occhi, le espressioni, i più vecchi del gruppo. Lascio siano loro a parlare. Appelle. Consigliate voi stessi, non la mia ignoranza. Non illudetevi, non cancellate così la mia inesperienza. Date carezza alla vostra coscienza. La coccolate perché stanotte vi porti sonno. Io per voi un cane bastonato, orecchie basse e sguardo perso in cerca di cuori aperti. Non aprite quella porta. Se è commestibile la vostra vita per, per me, spiate le mie mosse, ma non fate rumore. I miei amici, testimoni di libertà, sono sensibili. Non ascoltano quel cuore. Qui si percepisce a pelle. Grazie. Ciao ciao